Ciao a tutti! Oggi prepareremo il plum cake mascarpone e panna. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli Ingredienti sono farina di tipo 00, mascarpone a temperatura ambiente, liquore all'arancia facoltativo, panna fresca per dolci a temperatura ambiente, vanillina, zucchero semolato, uova medie a temperatura ambiente, lievito per dolci vanigliato, e sale e granella di zucchero per decorare. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere le uova e lo zucchero. Ed azioniamo i bimbi per 10 minuti a velocità 4 senza misurino aggiungere la panna ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3 Aggiungere il mascarpone ed azioniamo i bimbi per un minuto a velocità 3. Togliere la farfalla dalle lame. Aggiungere la farina, il sale, la vanillina, il liguore all'arancia e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4 il composto è pronto versare in uno stampo da plum cake ben imburrato spolverizzare con la granella di zucchero Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Il plum cake è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Plum cake, mascarpone e panna. Grazie e alla prossima ricetta!